Ciao, oggi vediamo come utilizzare i groove di batteria della nuova pedaliera Zombie 6 che sto provando in questi giorni. Innanzitutto c'è un touchscreen bellissimo. Qua posso anche saltare. Ecco qua. Eh, qua ci sono varie cose che, che si possono fare. noi Andiamo a play with rhythm. E qua mi apre eh, un menu. Cui Posso fare partire la batteria che ho, ho preimpostato, eh, posso modificare bpm, volume e poi entrando in Paddle vado a scegliere, adesso andiamo ad ascoltarne un pochettino. Eh, innanzitutto possiamo far partire, andiamo in Pattern e qua cambiamo e vediamo veramente tanti adesso vado così un po' a caso scegliendone un po' ma penso siano almeno 50 se non di più sono anche abbastanza credibile, non è male il suono. Ecco, qua siamo al fondo. Guarda quanti ne scorre. veramente tantissimi Bene, come hai potuto sentire ce ne sono davvero tanti, io ne ho, ne ho provati un po' e gli effetti comunque non sono certo delle batterie reali, però per, per studiare comunque vanno benissimo, possono soddisfare qualunque, qualunque genere... Eh, vogliate, vogliate suonare eh, questa pedaliera è davvero completa devo, devo dire e non so se riuscirò a testare tutte le, le, le cose che offre eh, comunque se c'è qualcosa che vi piacerebbe eh, sentire o che vado a provare fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video grazie, ciao